selezione e trasformazioni semplici su Kerchitea popoliamo la scena in un nuovo file inseriamo attraverso il menu Insert Model un piano eh, Ground Plane e un cono per selezionare su Kerchitea è innanzitutto necessario assicurarsi di trovarsi nella modalità Select se così non fosse se ci trovassimo, se avessimo selezionato un'altra modalità, col tasto ESCAPE è possibile riattivarlo. A questo punto sarà possibile selezionare un oggetto facendo un clic sopra di esso, col tasto sinistro del mouse. Cliccando da un'altra parte è possibile deselezionare. Per selezionare più oggetti è, possibile, eh, utilizzare, è necessario utilizzare il tasto CTRL, oltre al tasto sinistro del mouse. Utilizzando la barra spaziatrice è eh, possibile invece deselezionare, come poc'anzi abbiamo fatto, cliccando in un punto qualsiasi dello schermo. Qualora avessimo più oggetti che eh, si trovano uno davanti all'altro, è possibile col tasto Shift scegliere quale oggetto selezionare. Un'altra modalità per selezionare gli oggetti è l'utilizzo della struttura ad albero presente sulla sinistra dell'interfaccia di Kerchitea. Una volta che un oggetto è selezionato, infatti questo viene evidenziato con una stellina. Utilizzando un doppio clic sul nome di, di un oggetto, questo verrà aggiunto alla selezione o, se già selezionato, verrà sottratto. Anche attraverso il tasto destro del mouse è possibile, dal menu contestuale, andare a scegliere il comando Seleziona o Deseleziona rispetto allo specifico oggetto. Una volta selezionato un oggetto, vedremo comparire quello che si chiama Gizmo ovvero un manipolatore che consente eh, di effettuare alcune operazioni di base, alcune trasformazioni di base all'oggetto in particolare nella modalità di default eh, l'oggetto eh, sarà eh, modificabile eh, nella sua posizione tirando, trascinando sulle frecce che eh, ne vincolano appunto uno spostamento secondo i tre assi oppure utilizzando gli archi che consentiranno di effettuare una rotazione dell'oggetto. Quest'operazione è possibile farla anche utilizzando il centro del manipolatore. Ci sono eh, tre modalità attraverso cui il gizmo funziona la modalità appunto eh, che permette una traslazione o una rotazione, la modalità che permette unicamente una traslazione col tasto eh, G è possibile raggiungerla e come vediamo in questo caso potremo fare effettuare appunto un, uno spostamento dell'oggetto lungo dei piani o sempre col tasto G è possibile passare invece alla modalità eh, che permette di scalare l'oggetto o in maniera... E uniforme su tutti e tre gli assi oppure in maniera appunto limitata a uno solo dei tre. Questa trasformazione, è, come vediamo, mantiene il sistema di riferimento dello specifico oggetto. È tuttavia possibile, dal menu View Gizmo, attivare la modalità Global Mode che eh, considera il sistema di riferimento qual è il sistema appunto degli assi della trasformazione da effettuare.